Il progetto Children Digicor è un progetto in cui ho creduto molto fin dall'inizio perché mi sono resa conto che nonostante la legge istitutiva preveda la possibilità anche per le persone di minore età di rivolgersi al garante, in realtà le segnalazioni sono state veramente pochissime e questo quindi può essere da una parte il segnale che la figura del garante, essendo anche comunque piuttosto nuova, non è molto conosciuta, soprattutto non è molto conosciuta dalle persone di minorità e dall'altra parte il fatto che appunto i bambini e i ragazzi non sappiano che pur non essendo maggiorenni possono comunque rivolgersi ad un'istituzione pubblica. Quindi mi piace pensare proprio al Garante come un trade union tra i bambini e i ragazzi della nostra regione e le istituzioni e credo che questo strumento consentirà proprio al Garante di essere ancora più vicino ai bambini e ai ragazzi e a questi di conoscere meglio i propri diritti, i diritti dei propri pari e la possibilità quindi di segnalare una violazione per porvi rimedio.